Oggi io lo cucciolini, cucciolini, come state? Noi stiamo benissimo, perché come avrete già visto nel video precedente, chi sono arrivate? Sono arrivate le cuginette di Vanessa e Anastasia, Aria e Isabella, quindi non abbiamo perso tempo e abbiamo dormito tutti insieme Aria e Anastasia in una cameretta, Vanessa e Isabella in un'altra ma guardate un po' qui c'è, chi si è già svegliato insieme a me? Ah, scusatemi ma sono ancora in pigiama, guardate un po' chi c'è buongiorno Good morning Aria good morning. Amore. Ciao amore Ciao. Avete dormito bene? Have you slept good? Yeah? Bene, bene Tu Ani? Hai dormito bene? Avete dormito benissimo? Non vi siete mai svegliate tu questa notte ti sei svegliata ti sei buttata addosso a lei credendo che era Vanessa? E io ti ho detto spostati che Aria la sveglia Allora l'hai guardata come per dire Come Aria? Ti eri già scordata Aria, do you want breakfast? Yeah? Brioche? Milk? Do you drink milk? Yes? Hot milk? I drink it cold But I don't want any milk Any milk? No? Ok Tu Ani cosa mangi? La brioscina? Con? No, con la brioche Quale? Sono... c'è cioè, venite al tavolo? Se venite sul tavolo già pare... ho messo qualche brioscina. Volete farla qui? Dove andate? a svegliare Vanessa e Isabella? Ok, vi aspetto giù per la colazione, ok? Fai mettere le calze d'aria? Che sono in cameretta. Buongiorno, Isa. Ciao, amore, hai freddo? Avete dormito bene? Ok eh, breakfast? No? Pizza for breakfast? My pizza? No, vuoi brioche? No, milk? No, cos'è? facendo delle melanzane ciao amore come hai dormito mangiamo ma non mangiamo al burger king oggi come stai hai dormito bene avete dormito tutti bene eh? anche aria benissimo le calze ad aria non gliele ancora date non le vuole cosa volete mangiare tu vuoi la brioscina? isa tu ancora non hai fame si hai fame si eh, vuoi cappuccino? Andiamo giù a fare il cappuccino? Giù? Sì! Downstairs? Non so me. È giusto? Downstairs? Sì. Ok, she... ma, ma c'è me? She... She... Vuoi il cappuccino? Yeah! No, Andiamo? È ma Aria! Calze! Sh shock! Socks, Vuoi le calze, amore? Brava! Ok, molto bene, brava Aria! Cos'hai tu sotto questa scella? Una bollicina? Eh? Hai la bollicina sotto trasparente. la scella. trasparente, non si vede ma si sente. Ma no, Ok, dai, allora aspetta, che spengo un attimo le melanzane e andiamo a bere il cappuccino. Ok, eh, bimbe, prepariamo i cappuccini? Dobbiamo accendere la macchinetta. Ah, Avete fame? Ma tu non lo vuoi, cacao? Tu vuoi il cacao? Nesquick? Sì. Ok, Now, vuoi venire a provare? Sì. Ok sai come si fa? così? Sì. su e giù, qua su e giù ok? Wow, very good! Piano piano, piano piano, ok. Piano. <ride> tu non lo vuoi detto. vero? ok. Stop Very good. Vane, prendi Vanessa, prendi la tua tazza, per favore. Ok? Stop. Oh, vai, vai, yes. Ok, perfetto. Perfettissimo. Brava Isabella promossa, Vanessa. Tieni. Ma non è uno cappuccino, babicino. Chiamo. Babicino. Baby you? Piccolo? Sì, perché non c'è caffè. Ok e il cioccolato? Le sì. ok amore. Prendi le squicchie, amore. Ma la cannuccia fredda col cappuccino non ci sta tanto bene. Le cannucce fredde sono buone per i cocktail che sono freddi, col ghiaccio. Metti il milk? Io voglio, si, amore. Oh. Mi eh? ancora? ok, stop sai come dice? tu you know? no? no, io sì yeah. okay. Anni, vuoi? Oh, so puoi... sì, fa lei Anastasia che tu sei piccina, ok? ok, ci siamo? sì La bar Girl! Buona colazione, bimbe! Buona colazione, Grazie. ciao, bellissima. Cos'è successo, amore? Ti sei bruciata col latte bollente? Io te l'avevo detto, però adesso te lo rifà la mamma. Lo vuoi più con la schiuma? Come Vanessa? Come questo qui che è super cappuccinoso? Ma sempre con acqua. Ok, ma sempre con il cioccolato? Senza? No. Senza? Ok, con la Vanessa, fino a Ok, allora se, facciamo così, io te lo faccio senza. Poi se vuoi il cioccolato lo aggiungiamo dopo. Va bene? Fammi vedere la lingua. Mannaggia. Va a vedere? Togli il ghiaccio. Ti sta un pochino passando? Non tanto. Non metterlo tutto in bocca, eh Ani? Che ho paura, eh? Allora, bimbe, vi andate a preparare, vi andate a vestire, a lavare i denti. Isabella, ti do la regia in mano, ok? Ci pensi tu? Sì, Adesso andiamo a fare eh, lavare i la denti, ok Ani? Ok? Ma dov'è? Vane andiamo? Aria! Vieni! Ragazzi, adesso ci andiamo a cambiare la vari. Allora, ah, guarda! Ciao! Ciao, cottolino! Allora, adesso Vanessa vai a cambiare! di Vanessa calze uh, con le schienze pantaloni bianchi e maglietta nera e borsa stupenda blu con questo qui tipo a ciondolo bellissimo dove ci puoi mettere tutto quello che vuoi dentro siamo lavati i denti Aria saluta Aria e adesso eh, facciamo non lo so. non mi sono già vestita però prendiamo boh, andiamo al... Burger King, sono bellissima. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao, che bella! Ok, c'era una maglietta, Questa la jean, nero. Di co, di negozio di o di store. Okay. Allora Isabella cosa vuole? Okay. Jelly fruit, ma mi for, for, amici ok. A scuola ha detto Isa, quando vai in Italia cosa prendi la jellyfruit? fruit? Ho visto su TikTok. mi prendi per i miei amici. La crema due. Per il ma no, per il one e li dividi. one crema, for due. Okay. Eh, sono tanti. No, la crema, la crema, gomma. Gomma. Sì, amore, va bene. No, la crema, la crema gomma no, eh? Mia, no. E, questo un cestino perché se no non si capisce questo. ma uno per tutti e due no, no, ma non è buono eh? ma non è buono buono va bene no, no, no, no, ok ho visto sul video ma non era non era questo is this, is this yeah. okay. Okay. ragazzi ho trovato il, il sushi nel negozio di caramelle incredibile ah ma sono caramelle ok Solo no, uno? No, Ani, non si può comprare Allora togli il, quel, quel, quel, la forma di il lipstick, di, di rossetto che tanto non è buono. Anni. È più buono quello. Ani, Ani, questo, ho avuto quello di due. Questo! No, this? è il pollo. Che è questo? I Ani, prova! Pochi pochi. Questi sì, è la cosa che ho visto sul tiktok Hai capito, ma Guarda. sul tiktok c'è di tutto Non possiamo comprare tutto E a cosa serve questo? mamma. Yeah. io ho detto di Vanessa Vanessa, lo sai, là, ho visto ce l'ho questi È ho, sì. ho visto mamma. mamma, io li prendo io Ok, prendo. prendi mangio No, questo. no, pochi Vabbè. di meno Prendine uno solo Perché se poi non sono buoni li buttiamo Ne prendi. Non ho ho detto che ne prendi Ok, eh, lasciali tutti Lasciali tutti, guarda che ti porto a casa, eh! Solo due li voglio prendere! E se poi intanto non ti piace? Ne allora, all avevamo già presi non che era non Halloween e non ti piacevano? Prendine uno! Oh! Aria! Only one! Two! Only two! Dai! Quanti? E se prendiamo una cosa per schifare in questo posto? Cioè! C'è? Cos'è Vane? Scusa! No no, no no no no no no amore è caramelle credo ok bimbe sono riuscita a portarvi fuori e queste due erano impazzite oh, no. cosa Aria <ride> andiamo a Burger King eh? sì. andiamo a pranzo sì. uh -huh. ok dai eh, ragazzi cosa è successo stiamo mangiando al Burger King e Vanessa è caduto il dente. il dente guardate qui un bel molare grossissimo Va bene così, va bene Fa vedere, non l'ho visto nemmeno. Vane, però ti sei tolto il pensiero, vero? Perché non riuscivi a mangiare, poverina, le faceva tanto male. Adesso mangi. Finalmente! Meno male. Ok, abbiamo finito di mangiare Burger King. Adesso andiamo di al supermercato. Ah no, vado io. Tu vai un attimo con la mamma, tua, con la tua mamma a fare una commissione, e poi venite da me, ok? Ah, okay. Andiamo a fare la spesa? eh? Dai, andiamo. Ok, bimbe, siamo tornate a guarda, casa. Guarda, brava. Vediamo quanto sei brava, mi raccomando, eh. Aria. Mamma mia, sei bravissima. La numero uno, Aria. Allora, prima. Ok, bravissima. Amore, la ruota spaccata però cerca di. Dai, Vane, tu poi basta. Andiamo. Wow, bravissima, Isabella. E poi io. No, poi basta. Brava! Allora, ascoltatemi, c'è una cosa dietro di me? fa <ride> Vanessa salutiamo i nostri cuccioline, cuccioline. e cuccioline iscrivetevi al canale e faccio un bel like e attivate la